Salve eh ragazzi, come va? Tutto ok? Io sono Andrea, sono il creatore del marchio Arte Graffa. Oggi voglio farti vedere come realizzo i miei supporti in legno per colare la resina. Stanco di utilizzare tele normali da pittura, dato che ho un progresso da pittore, ho deciso di creare questo supporto in modo da evitare molti difetti che ho riscontrato sui supporti. Quando lavoriamo su una tela, la tela non essendo rigida tende a imbarcarsi a livello centrale e convoglia tutta la resina nel centro lasciando vuoto tutto il perimetro del quadro questo non mi piaceva molto inoltre eh, il telaio essendo poco rigido tendeva a piegarsi con l'umidità e quindi una volta finito il lavoro eh, poteva rovinarsi ho deciso quindi di creare questo supporto sono andato dalle Ruan Marlene e ho comprato i materiali necessari. Il supporto è questo qui, qui lo vedete già finito. Il è un supporto in legno, con degli assi degli stelli angolo retto e supporto rigido dove possiamo volare la nostra resina. Quindi il procedimento è molto semplice. Basta essere un po' pratici con il legno eh, Io sono un creativo e quindi mi piace fare questi lavoretti E ho deciso di crearlo da solo per me Purtroppo online non ho trovato supporti già realizzati Non so se magari creerò un sito dove poter venderli Se sei interessato fammelo sapere nei commenti Come prima cosa andiamo a tagliare i pistelli a misura il pannello misura esattamente 80 x 60, quindi andiamo a tagliare i pannelli in modo da creare un angolo retto sullo spigolo con un taglio a 45 gradi e una volta tagliati i listelli possiamo eh, tramite tramite questi non so come si chiamano comunque li trovate dalle Ramarlen e non hanno un, costo, un costo eccessivo e questi praticamente tengono il listello a 90 gradi quindi essendo il tagli a 45 riusciamo a fare un angolo retto ne posizioniamo 4 e creiamo una cornice su questa cornice andremo ad incollare il pannello di mdf io utilizzo una colla vinilica tipo il vinaville è bianca e si applica facilmente con un pennello una volta incollato il pannello lo andremo a fissare con dei chiodini per cornici il chiodino per cornice va benissimo perché essendo pino nel risultato non si vede il chiodo, il buco del chiodo, non ha testa e se non entra si spezza, quindi rimarrà sempre la superficie liscia. Ok, una volta fissato il pannello andiamo o con della carta vetrata, ma io generalmente uso la levigatrice orbitale, andiamo a rifinire tutti gli angoli. E i lati del pannello e creiamo una superficie molto liscia una volta fatto questo possiamo ricoprire eh, tutto il pannello di una vernice acrilica gessata eh, che potete trovare sia su Amazon che da Leroy Marlene io adesso sto usando questa qui ve la faccio vedere eccola qui questa va bene sia per legno che per muro, e mi sto trovando molto bene. Vi ricordo di dare la vernice sia avanti che dietro, in quanto essendo il legno poroso potrebbe imbarcarsi con l'umidità. Inoltre, se ad esempio ci sono delle imperfezioni negli angoli, io generalmente creo un composto di segatura e vinavil, sono materiali che sicuramente avrete lì a disposizione non utilizzo stucchi particolari ma utilizzo appunto questo composto metto un po di vinavil ci verso sopra la segatura e quando si asciuga lo scarta scartavetro diventa perfetto come lo stucco questa è una soluzione che adottano molti falegnami e mi sono trovato molto bene anche io allora se, se sei nuovo del canale mi raccomando iscriviti e attiva la campanellina questo per me è di molto aiuto in quanto supporti il canale e tutto il lavoro che c'è dietro che sto facendo al momento a titolo gratuito e puoi seguirmi su tutti i social sono su tiktok su instagram su facebook per il momento sto fingendo questi ma probabilmente in un futuro arriverò anche su twitch e farò delle dirette durante la creazione dei quadri io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e se il video ti è piaciuto metti un like condividi il video a chi vuoi e mi raccomando rimani sintonizzato perché tutto questo è arte grafica